In genere i pesticidi non è che facciano bene, però mi sono accorto che non fanno più nemmeno, non, non, non si ottiene più nemmeno risultati con questi pesticidi. paghi un mucchio di soldi e poi non ottieni niente. Per esempio, le ciliegie, ultimamente c'è la cimicia cinese che non c'è prodotto, che per ora non gli fa niente. Credo che sia la migliore ora come ora perché tanti diano biologico, biologico, biologico. Io sono qualche amico che poi. Se ne arriva a portare sul mercato la frutta che non è trattata, macchiata, col baco, non la vuole nessuno. Anche il consumatore ha le sue esigenze, vuole sempre una cosa perfetta anche se dal punto di vista, diciamo, degustativo è anche peggiore. Poi magari l'olio arriva dalla Tunisia, dall'Algeria, arriva dalla Grecia che non sai là cosa trattano lui ci sa registri, trattamenti tutto a posto capito? l'olio che viene dall'estero è controllato è lì ma com'è possibile che arriva l'olio a 3 euro capito? se una, se una, una, una, una tana costa 3,80 euro e lì ti mettano sul supermercato e ti vendono l'olio a 2,50 3 euro già imbottigliato che olio è quello lì? ve lo chiedete voi? Dottore Dio, ma qui Dio con questo ginocchio come procede, C ho speranza di ritornare sull'ulivo perché a me delle persone anche non mi può neanche interessare, però dei miei ulivi che li ho piantati io a me mi interessa, capito? Dice, ma senti cosa mi viene a dire? Dice gente che vuole andare a giocare a tennis, vuole andare a correre in bicicletta, te mi vieni fuori con gli olivi, <ride> con le tue piante. A me mi preme le mie piante, sull'amore per le piante, per forza, per non ci sta neanche un giorno.